campo a zappare, a mettere giù sementi. Hanno tutto studiato, ma i contadini non sanno proprio niente. Non hanno esperienza su queste cose. I miei genitori erano contadini da generazione a generazione. Quando piova tantissimo va male per lui, quando non piove va male per lui, quando c'è troppo sole va male per lui. E comunque la sua vita è sempre difficile, è sempre stata difficile. Laureato in agraria, preparato e molto competente, non improvvisato, consapevole e volenteroso di fare proprio quello. Ti mettono troppe cose, se lavora pagamenti, si mettono due, tre, quattro persone a regola non ce la fai a pagarle, perché paga le spese. Baga il commercialista, viene e deve mettere la roba come pagata. Ma io me lo immagino benissimo perché mio padre è un contadino, quindi fai il contadino, va in campagna tutto adesso. Lo vedo bello gioire ma bel grosso paccioccone e che coltiva bene bene la terra dei buoni prodotti e tira fuori dei buoni prodotti. Me lo immagino una persona comunque molto semplice che vive una vita rurale e agresse, che si sveglia presto la mattina per andare a lavorare nei campi e ritorna abbastanza presto la sera per cercare di, di riposare ed essere in forma per il giorno dopo. Oggi come oggi. Beato lui che vive in campagna. Dipende da, da che tipo di contadino stiamo parlando. Ci sono quelli italiani che magari lavora, lavorano la propria terra, ci sono i contadini stranieri che arrivano in Italia o in altri paesi del mondo che vengono sottopagati e sfruttati, ci sono i contadini che lavorano per le multinazionali. Per il piccolo contadino sono tempi molto duri e molto difficili. Un contadino assolutamente aggiornato. Massimo due mesi, due mesi e mezzo. Ora una stagione. Mm. Tre mesi? Quattro mesi, cinque mesi al massimo. Secondo me le tempistiche sono anche differenti da una volta. Quasi 40 giorni. Quattro mesi? Non ho idea, penso due mesi, ti dovrebbe mettere quasi due mesi e invece lo vedi qui, dopo dieci giorni lo mettono a terra, dopo dieci giorni, venti giorni e già sta al mercato. Circa due mesi. Ma mi sa che ci impiega 4-5 mesi un buon cavolo, eh? Sei mesi? Tre, quattro mesi? Ma io penso sei, sette mesi col gelo o senza il gelo. Grande industria. Dei piccoli contadini. Penso da grandi industrie. La grande industria. No, da grande industria. Per me è la grande industria, anzi viene dall'estero addirittura. Temo da grandi industrie alimentari. Sicuramente la grossa percentuale è dalle grandi produzioni industriali. Purtroppo suppongo che moltissimi prodotti arrivino dall'industria dall alimentare. Ormai la grande industria ah. ha preso il suo passo. La grande industria alimentare? No. Secondo me adesso vengono dalle grandi serre. Grande industrie. I piccoli contadini? Sì, fanno poco, fanno...